Buongiorno a tutti, in questa lezione parleremo degli esponenziali e dei logaritmi. Allora, iniziamo subito a distinguere ciò che è potenza e ciò che è esponenziale. In particolare, nel caso delle potenze, abbiamo che l'incognita si trova alla base, quindi abbiamo un'espressione del tipo x alla n, con x variabile, ed n invece fisso. L'abbiamo già viste ampiamente e queste sono le potenze. Gli esponenziali invece hanno l'incognita nell'esponente e la base è un numero fisso, sono del tipo n alla x. x è come al solito è la nostra variabile, ma questa volta si trova all'esponente, ed n invece è il numero fisso che costituisce la base. Primo caso è la potenza, secondo caso abbiamo detto si parla di esponenziale. Generalizzando, dato un numero reale A positivo e tale che sia diverso da 1, è possibile andare ad associare ad un qualunque numero X il numero reale ad X. Quindi ad ogni X è possibile associare ad X con A ed X appartenente ai reali. E abbiamo detto A maggiore di 0 e diverso da 1. In questo modo resta definita una funzione f reale, di variabile reale, che è chiamata funzione esponenziale di base a, il cui dominio è ogni x appartenente ai reali, quindi tutto il campo dei reali. Per rappresentare graficamente nel piano cartesiano questa funzione è possibile considerare due casi differenti, il caso in particolare in cui a è un numero compreso fra 0 e 1, e il caso in cui a, invece, è una quantità maggiore di 1. Andiamo subito a vedere il caso in cui a è una quantità maggiore di 1. Oh, resta inteso che il caso in cui a è uguale a 1 denoterebbe una funzione del tipo a alla x, ossia 1 alla x, che è una funzione banale, che non ha un particolare significato, in quanto rimarrebbe una funzione costante, sostanzialmente. Il caso, dicevo, in cui a è maggiore di 1 è rappresentato... Da una curva nel piano cartesiano xy monotona crescente. Questa curva interseca l'asse delle y in corrispondenza del valore pari a 1. Questo è dovuto al fatto che a alla 0 è uguale a 1, quindi qualunque sia la base noi avremo che in corrispondenza di ascissa pari a 0, l'ordinata sarà sempre pari a 1. La funzione, dicevo, y uguale a x con a maggiore di 1 è una funzione che ha come dominio. Tutto il campo dei numeri reali, quindi da meno infinito fino ad arrivare a più infinito, quindi uguale ad r. Come codominio, invece, abbiamo esclusivamente i reali positivi, cioè va da 0 fino ad arrivare a più infinito, e quindi reali positivi. La funzione, come vi dicevo, è monotona crescente, che vuol dire che per ogni x1 minore di x2 noi abbiamo che a elevato a x1 risulterà essere minore di a elevato a x2. Vediamo ora il caso in cui la nostra base, A, è una quantità compresa fra 0 e 1. Analizziamo il suo grafico. Questa volta il grafico corrisponde a quello di una funzione monotona decrescente. Intersecherà anch'essa in corrispondenza di 1 l'asse delle ordinate, come abbiamo già detto per quanto riguarda il caso precedente. Il dominio, ancora una volta, è tutto R il codominio, ancora una volta, è tutto r la funzione monotona decresc decrescente, vuol dire che per x1 minore di x2 noi abbiamo che a elevato alla x1 risulta essere, questa volta, maggiore di a elevato a x2. Ora, ovviamente, per entrambi i casi dell'esponenziale, possono valere le proprietà che già abbiamo visto caratterizzano le potenze, in particolare, a alla 0 l'abbiamo già detto uguale a 1, a elevato alla 1 è uguale ad a e poi tutte le proprietà che abbiamo visto per le potenze, ossia a la x per a alla y che sarà pari ad a alla x più y, a la x diviso a alla y che sarà pari ad a alla x meno y e ancora potenza di potenza, l'avevamo chiamata quando abbiamo analizzato le potenze, a alla x tutto elevato alla y che sarà pari a alla x per y. Andiamo a vedere, e poi lo riprenderemo nella lezione successiva più dettagliatamente, ciò che riguarda le equazioni esponenziali. Questo è fondamentale perché ci consentirà, come vedremo tra poco, di introdurre il logaritmo. Allora, dati due numeri positivi a e b, esiste, questa è la domanda che ci facciamo, esiste qualche numero reale x tale che a alla x sia uguale a b, ossia tale che, dato per l'esponente ad a, questo valore di x restituisce il valore di b, quindi la domanda che ci creiamo è sostanzialmente quella che ci, ci, ci si fa quando si deve risolvere un'equazione esponenziale, dove l'incognita evidentemente sta nell'esponente della nostra uh, funzione. L'equazione è abbastanza facilmente uh, risolvibile, quantomeno in maniera intuitiva, per via grafica, infatti se andiamo a rappresentare graficamente la nostra Funzione esponenziale a alla x, ipotizzando che a sia maggiore di 1 questa volta, ma vale anche per a compreso fra 0 e 1. a alla x uguale b vuol dire, evidentemente, cercare l'intersezione tra la funzione y uguale a alla x e la funzione y uguale b, che come abbiamo visto quando abbiamo parlato della retta nel piano cartesiano, corrisponde a una retta orizzontale, che è quella che ho qui disegnato, y uguale b e questa y uguale a la x. Il punto di intersezione corrisponde, o meglio la scissa del punto di intersezione, corrisponde all alla soluzione della nostra equazione esponenziale. È evidente che cosa? Che se abbiamo un'equazione esponenziale di base, come vengono definite quelle del tipo a alla x uguale b, se b è minore o uguale di 0 non abbiamo nessuna soluzione, perché evidentemente la retta si troverebbe al di sotto o coincidente al più con l'asse delle x mentre l'esponenziale si trova tutta quanta al di sopra. Se b invece è maggiore di 0 esiste una soluzione ed è unica, quella che corrisponde alla scissa del punto di intersezione tra a la x e b. Se b è uguale a 1 abbiamo che x è uguale a 0, visto che a alla x uguale a 1 si può trasformare in a alla x uguale a alla 0 e quindi uguagliando gli esponenti, essendo le basi uguali, x uguale a 0. Generalizzando poi abbiamo che se B è maggiore di 1 e A è maggiore di 1 oppure se B è minore di 1 e A è minore di 1 noi abbiamo in questi casi che la soluzione è una quantità positiva. Se invece B è maggiore di 1 e A è minore di 1 oppure B è minore di 1 e A è maggiore di 1, in questi altri casi otteniamo che la nostra soluzione dell'equazione esponenziale di base è una quantità minore di 0. Questa cosa la possiamo vedere sempre graficamente, in particolare andiamo a confrontare i due casi in cui l'esponenziale è del tipo diciamo, è caratterizzata da una base maggiore di 1. Di qua, invece, rappresentiamo il caso in cui l'esponenziale ha una base compresa fra 0 e 1. Rappresentiamo la retta orizzontale b, rappresentiamo qui la funzione esponenziale e la retta orizzontale b. Questo è il nostro x, questo è il nostro x. Quindi cosa possiamo vedere? Che se b è minore o uguale di 0, non abbiamo soluzioni. Se B è compreso fra 0 e 1, abbiamo una soluzione negativa. Se B è uguale a 1, la soluzione è nulla. E infine, se B è maggiore di 1, abbiamo che la soluzione è positiva. Nel caso in cui la base è compresa fra 0 e 1, abbiamo che se B è minore o uguale di 0, di nuovo, ovviamente, no soluzioni. Se B è una quantità compresa fra 0 e 1, la nostra soluzione è questa volta positiva b uguale 1, soluzione nulla, b maggiore di 1, soluzione negativa. Abbiamo quindi capito che a alla x uguale b è un'equazione che nel caso in cui a e b siano entrambi dei numeri reali positivi con a diverso da 1, questa equazione ammette sempre una ed una sola soluzione. In particolare, il numero x che soddisfa questa equazione esponenziale viene definito logaritmo del numero b in base a e si denota matematicamente come x uguale logaritmo in base a il cui argomento è b. Vale a questo punto una relazione fondamentale che mette in legame l'esponenziale, o meglio, la forma esponenziale con la forma logaritmica. Questa, questa, questa eh, relazione è a alla x uguale b se, e solo se, x è uguale al logaritmo in base a di b, con alcune limitazioni fondamentali, ossia per ogni a appartenente ai reali positivi e a diverso da 1, per ogni b appartenente ai reali positivi, noi abbiamo che a di x uguale b, se solo se x uguale, come detto, al logaritmo in base a di b. Cosa vuol dire questo? Che il logaritmo, altro non è che la soluzione dell'equazione esponenziale, ovvero il logaritmo in base a di b è l'esponente che bisogna dare ad a per ottenere b. Possiamo generalizzare e dire che il logaritmo di una quantità positiva, quindi il logaritmo che ha un argomento, l'abbiamo indicato con b, positivo, in una data base, che abbiamo detto deve essere positiva anch'essa e diversa da 1, è l'esponente che bisogna dare alla base per ottenere il numero dato. Vuol dire che, ad esempio, 2 alla terza uguale a 8 coincide con un'altra forma, che è quella logaritmica, 3 uguale logaritmo in base 2 di 8. Scrivere questa o quest'altra, evidentemente, è la stessa identica cosa, si passa da una forma, diciamo, esponenziale a una forma più logaritmica. Dalla formulazione che consente, quindi il passaggio che abbiamo visto in precedenza, dalla forma esponenziale a quella logaritmica, si può facilmente notare che cosa? Che esistono anche delle proprietà sui logaritmi, in particolare, visto che a la 0 è uguale a 1, noi possiamo dire che il logaritmo in base a di 1 è uguale a 0. Visto che a di 1, a alla 1, è uguale ad a, evidentemente, possiamo dire che il logaritmo in base a di a è uguale a 1. Questo vale per qualunque base, purché sia positiva e diversa da 1. Inoltre, possiamo anche dire che se la base è maggiore di 1, nel caso in cui la base sia una quantità maggiore di 1, i numeri, quindi gli argomenti del logaritmo, maggiore di 1 hanno tutti quanti i logaritmi positivi quelli minori di 1, invece, hanno logaritmi negativi. Viceversa, se la base è un numero compreso fra 0 e 1, i numeri maggiori di 1 hanno questa volta logaritmi negativi e quelli minori di 1 hanno, invece, logaritmi positivi. Possiamo scrivere che se a è maggiore di 1, il logaritmo in base a di b è maggiore di 0, se b è maggiore di 1. Il logaritmo in base a di b è minore di 0, se b, invece, è compreso fra 0 e 1. In maniera analoga possiamo dire che se a è compreso fra 0 e 1, il logaritmo in base a di b è minore di 0 se b è maggiore di 1 e il logaritmo in base a di b è invece positivo se b risulta essere compreso fra 0 e 1. Possiamo a questo punto andare a definire la funzione logaritmica, in particolare, dato che la funzione esponenziale, come abbiamo visto, di equazione y uguale alla x è una funzione bionivoca tra i reali r e r0+, e quindi, essendo bionivoca invertibile per quello che abbiamo visto nelle funzioni, nella lezione dedicata alle funzioni, definiamo la funzione logaritmica y uguale logaritmo in base a di x, come funzione inversa dell'esponenziale e la otteniamo andando a ricavare la x in funzione della y che, come detto, è sempre possibile se, solo se, y è maggiore di 0. e quindi otteniamo la funzione uh, logaritmica. La funzione logaritmica che cosa fa? Associa ad ogni numero positivo x il corrispondente logaritmo in base a, che abbiamo definito essere y. Andiamo ora a vedere il diagramma, ovvero il grafico, della funzione logaritmica, che essendo inversa della funzione esponenziale sarà simmetrico rispetto a quella esponenziale, rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo distinguere due differenti casistiche, quella in cui a è maggiore di 1 e quella in cui a è compreso fra 0 e 1. Cominciamo con il caso in cui a è maggiore di 1. Ricordiamo la funzione esponenziale, la tratteggiamo qui, che abbiamo riportato precedentemente, tracciamo la bisettrice del primo e terzo quadrante, che evidentemente ci può aiutare a tracciare il grafico della funzione logaritmica, che evidentemente sarà fatto in questo modo. Questo è y uguale logaritmo in base a di x. Caratteristiche di questa funzione? Beh, sono quelle della funzione esponenziale, ovviamente dove si scambiano il dominio col codominio e dove, invece, le proprietà di crescenza o decrescenza della curva restano invariate. Allora, vediamo in particolare che il dominio della funzione logaritmica coincide con r+, il che vuol dire che un logaritmo non può avere l'argomento, come detto, negativo. Il codominio coincide, invece, con l'insieme dei numeri reali e la funzione, così come nel caso dell'esponenziale, è ancora monotona, crescente, quindi x1 minore di x2 Avremo che il logaritmo in base a di x1 risulta essere minore del logaritmo in base a di x2. Inoltre, è possibile notare la presenza di un asintoto, come si dice in analisi, un asintoto verticale coincidente esattamente con l'asse delle y, ossia con la retta di equazione x uguale a 0. Vediamo il caso adesso in cui a è compreso fra 0 e 1. Ancora una volta riprendiamo il piano cartesiano, riprendiamo la funzione esponenziale nel caso in cui A è, maggiore, è compreso fra 0 e 1, che tratteggiamo. Tracciamo ancora la bisettrice del primo e terzo quadrante e andiamo a rappresentare la nostra equazione logaritmica che avrà un andamento questa volta di questo tipo. Questo è y uguale logaritmo in base a di x con a compreso fra 0 e 1. Caratteristiche identiche fino a, per quanto riguarda il dominio e il codominio a quelle del caso precedente, cioè dominio coincidente con i reali positivi, codominio coincidente con tutto r. Questa volta però la funzione è monotona decrescente, che vuol dire che per x1 minore di x2 noi avremo che il logaritmo in base a di x1 risulta essere maggiore del logaritmo in base a di x2, è confermato anche in questo caso, in questo caso la presenza dell'asintoto verticale corrispondente con la retta x uguale a 0, ovvero con l'asse delle y. Vediamo infine alcune proprietà principali che caratterizzano i logaritmi. In particolare, cominciamo a vedere, quindi proprietà dei logaritmi, cominciamo a vedere a prescindere dal valore della base, purché ovviamente sia maggiore di 0 e diversa da 1, cominciamo a capire che i logaritmi godono di fondamentali proprietà, che derivano essenzialmente dalle proprietà delle potenze, come abbiamo detto poco fa. In particolare già abbiamo detto che il logaritmo in base a di 1 è uguale a 0, abbiamo anche detto che il logaritmo in base a di a è uguale a 1. Una proprietà fondamentale è quella del logaritmo di un prodotto, quindi se noi abbiamo il logaritmo di un prodotto di due o più numeri positivi, questo logaritmo è uguale alla somma dei logaritmi dei singoli fattori. Quindi logaritmo in base a di b per c, altro non è che il logaritmo in base a di b più il logaritmo in base a di c. Ovviamente si può leggere questa relazione anche in verso opposto, per cui se abbiamo una somma di logaritmi con la stessa base possiamo sintetizzare, semplificare l'espressione dicendo che è pari al logaritmo con la stessa base del prodotto degli argomenti. Questa relazione però vale, come abbiamo più volte sottolineato, con A appartenente ai reali positivi e diverso da 1, con B appartenente ai reali positivi e con C appartenente anch'esso ai reali positivi, essendo, dovendo essere l'argomento del logaritmo sempre positivo. Il logaritmo del quoziente, alta proprietà, il logaritmo del quoziente, quindi parliamo in questo caso logaritmo in base a di b fratto c, il logaritmo del quoziente di due numeri positivi è uguale a che cosa? Alla differenza fra il logaritmo del dividendo e il logaritmo del divisore, quindi sarà pari al logaritmo in base a di b meno il logaritmo in base a di c. Valgono praticamente le stesse identiche condizioni che abbiamo già visto nel caso precedente. Vediamo ancora un'altra proprietà che riguarda il logaritmo della potenza di un numero positivo, che sarà uguale, intanto scriviamocela, quindi logaritmo della potenza di un numero positivo, che sarà uguale, abbiamo detto, al prodotto dell'esponente, e quindi di c, per il logaritmo del numero, quindi c per logaritmo in base a di b. Ancora una volta valgono tutte le limitazioni che abbiamo detto al caso precedente, le condizioni di esistenza. Poi ancora, il logaritmo di un radicale che è uguale al, al quoziente, questa volta, del logaritmo del radicando per l'indice della radice, quindi logaritmo in base a di b elevato alla 1 su c, la proprietà identica a quella di prima praticamente, è 1 su c logaritmo in base a di b. Ulteriori proprietà riguardano il fatto che il logaritmo in base a di a alla b, per quello che abbiamo detto qui sopra, sarà pari a che cosa? A b per il logaritmo in base a di a, che però è uguale a 1 per l'altra proprietà che abbiamo discusso in precedenza. a elevato al logaritmo in base a di b, questo è uguale a b, proprio perché b è soggetto, in questa espressione, a due funzioni inverse tra di loro e quindi restituisce di fatto l'argomento. L'ultima proprietà che citiamo è quella del cambiamento di base in particolare noi abbiamo che il logaritmo in base C di B può essere scritto, cambiando la base, quindi cambiando la base C, come il logaritmo in base A di B fratto il logaritmo in base A di C. Legge del cambiamento di base molto utile in espressioni, equazioni o anche disequazioni nel caso in cui vogliamo e abbiamo la necessità di modificare il valore della base. Infine, poche eh, annotazioni che riguardano due logaritmi in particolare che convenzionalmente vengono chiamati logaritmi eh, naturali o neperiani, sono quelli caratterizzati dall'avere come base E il numero di nepero, un numero irrazionale pari a 2,718, eccetera, eccetera, infinite cifre decimali. Questi logaritmi neperiani, detti anche, ripeto, eh, naturali, vengono in genere indicati con la dicitura ln di x, quindi logaritmo naturale. Un altro tipo di logaritmo che viene annotato convenzionalmente in modo differente è il logaritmo cosiddetto decimale o volgare, o logaritmo di Briggs, che è quello che ha base 10, quindi il logaritmo in base 10 viene convenzionalmente scritto come log di x, ossia utilizzando la lettera L maiuscola. Bene, a questo punto non ci rimane che andare a analizzare le equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmi, ma queste le faremo nella prossima lezione e intanto vi consiglio di andare sulla piattaforma e esercitarvi con tutti gli esercizi e gli appunti che sono presenti nella piattaforma sull'argomento che abbiamo fatto.